mm faccia non sarà più rossa, anche perché le braccia mi saranno rami, finché non sentirò ancora miei amici, anche perché il dolore nei miei fianchi brucia il mio giorno e non può andare avanti. Come l'inferno e il paradiso, anche perché il mio cuore sarà sotto vetro, finché non ti vedrò tornare indietro, anche perché ho il sapore tuo e nessuno, potrò lavare via. Il